Grazie a e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Ragazzi, volete sapere quante ore è totalizzato in tutti i giochi? Oh, un momento, ma che cosa? <coughs> ah, che liberazione Torniamo a noi, allora Prima di, uh, prima di cominciare mi raccomando seguimi uh, su Twitch, Discord, Instagram Entra nel server Discord se hai problemi oppure uh, problemi in, in situazioni tech Oppure uh, se hai bisogno di qualche gioco Non diciamo nulla ma qualche gioco eh. e, e niente, allora Vuoi sapere quante ore hai totalizzato in tutti questi anni? Sui giochi Su tutti i launcher Beh Basta collegare tutti i launcher A un solo launcher Cosa sono? Tipo Origin Stem Battle.net uh, Epic Games Ubisoft Ho collegato tutti questi launcher A un solo launcher Eccolo qui Come volete chiamarlo Galaxy GoG Galaxy Io lo apro Eccoci qua, io ho totalizzato 1750 ore da quando mi sono fatto il PC Quindi, stiamo parlando di un anno e due mesi fa Ho provato tantissimi giochi Ci ho fatto un paio di ore sopra Anche se ci ho fatto più ore su Call of Duty Wars, Rainbow, GTA Giochi che attirano e eh, tengono parecchio Quindi giochi aggiunti 136 io ho in tutto 136 giochi si sì, ho 136 giochi poi se volete uh, per collegare questi launcher a um, questo programma basta fare qui e poi facciamo connect game accounts eccolo qua e come potete vedere io qua sotto ho collegato all'account di Origin, Steam e Ubisoft, ok? Ok. Quindi ragazzi, se avete bisogno di altri consigli, se vi serve una mano in qualsiasi cosa, basta scrivere nei commenti. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa uh, visione. Se il video vi è stato utilissimo lasciate like, iscrivetevi anche al canale, Discord, Twitch, seguitemi anche su Instagram. Fatelo, ok? Bene, detto questo ragazzi io vi saluto e spero tanto che questo video vi è stato utilissimo. Lo ripeto di nuovo, utilissimo, quindi lasciate like. Ci tengo moltissimo. E noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!